Zombie Apocalypse. Eccomi qui ragazzi allora come promesso vi faccio vedere cosa tutto c'è sulla um, su questa dentro questa valigia. E questa valigia vuole essere un video cosa permetto in viaggio nella valigia per partire in ospedale per insomma Andare a fare un intervento? Ok, in bocca, ovviamente, se lo facciamo, mi preparo per insieme a voi. Insomma, no, non parto oggi, ma parto un altro giorno. Che già vi ho accennato in un secondo video. Prima di questo, ok? Niente, allora proseguiamo. E intanto eh, vi apro perché allora, per anticipare i tempi, ho già aperto la valigia, così non dovete stare lì a rompervi le scatole. Allora, questa si apre, questa è l'apertura, le avevo già aperte, qua c'è roba per insomma, sì vabbè, sono intanto un po' salva, Dio maglie e pigiami, il cambio delle vesti, delle, sì vabbè, avete capito, delle, aiuto, vestaglie. due vestaglie da camera un pigiama e due maglie intime anzi una maglia intima e qua due asciugamani uno a e uno insomma per la faccia comunque per la la la come si chiama, la la la se sarà possibile. Qui un beauty, un porta beauty, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la il mio dentifricio che servirà se mi lavo i denti, si, sì, mi lavo i denti ovviamente eccetera, quindi niente. Mi tocca a prendere anche altri colluttori da viaggio perché non credo che me li porterò tutti appresso. I colluttori. mi dovrò comprare un colluttorio piccolo da viaggio. Perché vedete, qua c'è il dentifricio, come si vede, eccolo qua. Il dentifricio, vedete, no, non si vede, me lo posto il dentifricio e tante altre cose e niente che questo era quanto quindi ragazzi e tra poco parto e non parto oggi parto un altro giorno e andrò a farmi tenti delle, delle radici marce che ho in bocca e levarmi tutto la valigia dove metto tutti i miei prodotti, le mie cose, forse per mia nonna ma adesso chiudo perché tanto ancora non stiamo andando ma. Il resto ci serve per... Allora, maglione intima, vi ribadisco, per me, perché la, il viaggio lo sto facendo esclusivamente non solo per me, ma anche per mia nonna, per sapere come va il mio intervento soprattutto. E poi, pigiama, vestaglia e vestaglia, due, perché non si so sa mai, non si so quanto resterò lì e se andrà tutto bene soprattutto, non lo so. Io mi auguro di sì, ma non ne ho idea. Poi, qua, ah ecco dove erano le sei maglie. Ho le tre mazze sì, intime, sì. Una da qui, una ce l'ho addosso. Le altre sono nell'armadio. E questo è un degusto dove ci mettiamo la roba sporca o anche delle pantofole e cose via. Niente, null'altro. Qui, un altro mi è per metterci la le, le ricariche dei telefoni, cioè il batteria per i telefoni. Da questa parte o sotto non si sa adesso vedremo ragioneremo un po' il da farsi appena dovremo sì appena dovremo uscire di casa e poi metteremo quali sono altro beauty e delle assorbenti se mi viene il ciclo queste robe così e poi cos'altro non vi a posso mettere per esempio la roba per esempio per, per lavarmi leggera ma che vi devo dire, tutto quanto. Sì, qua ho messo solo per il viso, ma il resto un'altra pochette che adesso non vi ho messo perché non avrebbe senso metterla. Ma nel tarto pomeriggio del 15 maggio dovrò fare questa cosa, anzi non nel tarto, ma in prima mattinata, perché in prima mattinata penso che prenderanno speriamo bene, e niente. Questo è quanto. No, mi turista. Vabbè, qua non credo che ci sia niente. Aspettate un attimo, guardo. Allora, qua ci devo mettere altri... Poi qua da questa parte metteremo le ricariche, le cariche batterie. Le carica batterie... Ottimo, che ci metteremo noi per non peglia troppo freddo io già sono freddolosa di mio ma se dico se praticamente ci sarà un caldo anomalo penso che non metterò quasi nessun valigia per quando esco a, a, per l'intervento de, dei miei denti insomma delle mie radici da estrarre le mie radici e niente questa era per mia nonna perché mia nonna non porta un'altra valigia usa questa e buona lì chi se ne frega non devi mica viaggiare per chissà quanti anni eh, portiamo questo e ci basta questa non portiamo chissà tutta quale cosa non portiamo tutta la casa tutto lì questa è la valigia ve la rinquadro e, e basta se vi è piaciuto e vi è interessato questo video io non è nulla di utile a questo video ma se vi ho fatto compagnia a questo video non vi resta altro che mettere un bel like di supporto e ci si becca al prossimo video ragazzi ok baci ciao iscrivetevi e attivate la campanella se vi interessano altri contenuti diversi perché sto pensando di fare contenuti sempre presto un bacio e grazie ancora della compagnia fatemi sapere i vostri feedback qua sotto i commenti ciao